La prima guerra mondiale, le cause. La prima guerra mondiale è conosciuta anche come la Grande Guerra perché è il primo grande conflitto che prevede un altissimo numero di vittime. La grande guerra precedente era stata la guerra franco-prussiana, che era durata poco meno di un anno e aveva prodotto un numero per il tempo altissimo di vittime, un milione, la prima guerra mondiale porterà a superare gli 8 milioni di vittime, c'è cioè chi parla addirittura di 10 milioni. L'evoluzione tecnologica aveva portato a produrre armi sempre più sofisticate, che avrebbero poi prodotto un numero così alto di vittime. Ma quali sono le cause? Le cause sono, possono essere identificate nei nazionalismi, nel ritiro dell'impero ottomano dalla penisola balcanica, nel conflitto economico tra le grandi potenze, nella diffusione di una cultura della guerra e di un'economia legata alla guerra, nel delitto di Sarajevo che è la causa scatenante. Cosa vuol dire nazionalismi? Si passa dal nazionalismo romantico di inizio ottocento al nazionalismo imperialista di fine ottocento. Il nazionalismo romantico affermava il diritto appunto di ogni nazione a raggiungere la propria indipendenza e la propria autonomia. Il nazionalismo imperialista invece afferma la superiorità di una nazione sull'altra. Ed è la nazione tedesca che esprime maggiormente quest'idea di nazionalismo, tanto che l'espansionismo tedesco, ispirato dall'imperatore Guglielmo II, vuole trasformare la Germania nella più grande potenza mondiale. Gli equilibri a livello mondiale stanno cambiando, tanto che anche Stati Uniti e Giappone vogliono conquistare un nuovo ruolo nella politica planetaria. Nasce quindi una politica delle alleanze in un clima di diffidenza totale in campo internazionale. Quali sono le alleanze che nascono? La triplice intesa nel 1907 tra Russia, Inghilterra e Francia come risposta alla triplice alleanza che era già nata nel 1882 con l'accordo tra Germania, Impero Austro-Ungarico e Italia. Un'altra delle cause è il ritiro dell'Impero Ottomano dalla penisola balcanica. Cosa accade? Accade che l'impero ottomano si ritira e questo ritiro crea un contrasto tra gli interessi dell'impero austro-ungarico che vuole espandersi sulla penisola balcanica e gli interessi della Serbia Serbia che è alleata, alleata della Russia Esiste anche un conflitto economico tra le grandi potenze, conflitto soprattutto tra chi è già sviluppato dal punto di vista industriale e forte dal punto di vista coloniale come Inghilterra e Francia e chi non accetta di ritagliarsi un semplice ruolo da comprimario e vuole crescere sia dal punto di vista industriale che dal punto di vista coloniale come Germania e Italia. C'è anche la diffusione di una cultura della guerra. Un noto intellettuale come Giovanni Papini afferma in un suo noto scritto Siamo troppi, la guerra è un'operazione maltusiana. C'è un di troppo di qua e un di troppo di là che si premono. La guerra rimette in pari le partite, fa il vuoto perché si respiri meglio, lascia meno bocche intorno alla stessa tavola. Mentre oggi, anche se ci sono le guerre, la cultura è in ogni caso una cultura di pace. E per fare la guerra bisogna in qualche modo giustificarla? In questo momento storico, cioè all'inizio del Novecento, si afferma invece una cultura della guerra una cultura della guerra legata anche a una economia della guerra perché perché stanno nascendo proprio grandi gruppi industriali che cominciano ad arricchirsi come mai prima costruendo armi dalla forza distruttrice che ancora non era stata sperimentata quindi all'interno dei vari stati ci sono questi gruppi industriali che premono perché la guerra venga fatta. E poi abbiamo detto c'è la causa scatenante, che è il delitto di Sarajevo. L'erede al trono dell'impero austro-ungarico, Francesco Ferdinando, è ucciso da uno studente serbo il 28 giugno 1914. Dopo un mese di ultimatum dell'impero austro-ungarico alla Serbia, la guerra scoppia il 28 luglio del, 18... del 1914.